Allora, buon pomeriggio. Direzione Monte barigazzo 1.284 metri di quota. Italia Eco Romeo 310. Eh, cartello del CAI mette un'ora e 45. Forse andando a marcia indietro. E... Niente di impegnativo come sentiero. Eh, la zona poi vedremo su in vetta molto molto comoda eh, è l'unica cima sotto in, in zona almeno fra quelle che conosco io dove in vetta hai tavolino e panchina e panchine quindi decisamente comodo fare stazione lassù in alto eh. E iniziamo questa bella camminata Ah, per non parlare solo di radio? Quando vedete questo in mezzo al sentiero è volpe perché la volpe ha l'abitudine di lasciare eh, le sue tracce proprio a marcare il territorio in mezzo ai sentieri, negli spazi aperti stessa cosa fa il lupo anche se le dimensioni degli escrementi sono un pochettino più, più rilevanti e più che altro dentro si trovano osse e peli ben visibili. Questo per non parlare sempre solo di radio. Ecco, questa qui potrebbe essere di lupo. Molto probabilmente questa è di lupo. Ma che le chiamano fatte? Ah! Allora dicevamo la tabella giù in fondo dicevo un'ora e 45 sono a metà strada 13 minuti e mezzo quelli del CAI secondo me vanno su in retromarcia in ridotto Dio si può fare anche più piano. Eh? Ecco, questo è un passaggio che se uno minimamente soffre di vertigini potrebbe essere un problema. L'importante è ricordarsi la regola fondamentale. Da 10 metri in su è tutto uguale, se cadi è uguale. Ma eh, che ci siamo? Oi mera. Delta Lima Over. DELTA LIMA 8 DELTA XRAY SIERRA IS CORRECT QSL DELTA LIMA 8 DELTA XRAY LIMA FIVE FIVE FIVE, five your REPORT QSL uh, okay, ROGER uh, NUMBER TWO Echo zero Echo Sugar Yankee Quasel Prince uh, Charlie Bravo Stand by please Delta Lima Chu over Delta Lima two Kilo Lima 5. Quasel Delta Lima 2 Kilo Lima 5'9 report. Real 5'9 back to you Thank you to you, my uh, friend. One one set. Set. Charlie, Bravo, Charlie Bravo over. Roger, Oscar Novia, three, Charlie Bravo, over. 57, Roger. Roger, Roger, Oscar November 4, Charlie Bravo, Oscar November 4, Charlie Bravo. 5-9 your report, 5-9, back to you. you. 73. Buongiorno, Italia Zelanda 1, Giuliet Kilo Hotel 59, QSL. Roger, Roger, buongiorno te buon pomeriggio, ben ascoltato, il 31, Giuliet Kilo, Hotel 65555 a Torre Pelete, provincia di Torino, mi nome Vancal. Grazie per la referenza e buona giornata buona attivazione, ciao. Ciao 73, gli ultimi momenti dell'estate, ciao, ciao, grazie ancora. Delta, Delta Golf. Roger, Eco Alpha 2, Delta, Delta Golf, is correct. Roger, Roger, Roger, Eco Alpha 2, Delta, Delta Golf. And you record 4-1, 4-1, Thank you, my friend. Your report is 5-9, Real 5-9. Uh, QRP station, only 5 watt, only 5 watt. My name is Alessandro, back to you. Golf 4, Whisky Sierra Bravo, over. Thank you to you, my friend. Golf 4, Whisky Sierra Bravo, thank you. Bye bye, and 73 Your report is 5758, 5758, QSL. Fox Rock 4, Whiskey Bravo November. Roger, Fox Rock 4, Whiskey Bravo November, 59, QSL. Yes, QSL, 659, good afternoon, Euro 259, Roger. Roger, Roger, my friend, thank you. Roger, Chu eco zero, Alfa Golf, bravo. Chu eco zero, Alfa Golf, bravo. Five, five, your report. QSL? Well, my friend, many, many queer Messico today. Many, many queer Messico. Thank you, my friend. Bye bye, Charlie, kilowatt three. x ray. Over. <laughs> Eco Alpha 2, Charlie, kilowatt x ray. Is correct? Quassel my friend, 5-5 your report, 5-5, thank you, bye bye.